Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo report arriva, come avevo preconizzato nel report precedente, con quasi due mesi di ritardo, me ne scuso, in apertura di report vi spiegherò che cosa è successo. Quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo! mi conosce da un po' di tempo ma anche chi ha imparato a conoscermi eh, attraverso questi video sa che uno dei miei grossi difetti è quello di non eh, riuscire a fermarmi e eh, bontà sua, meno male che esiste la mia compagna perché mi ha intimato di prendermi eh, qualche giorno di vacanza e eh, quindi questa decisione è stata presa. Eh, poco prima di eh, registrare il report del mese di maggio, sì, non mi ricordo neanche più in che mese vivo, eh, meno male perché ne avevo bisogno, io sono una persona che va avanti a lavorare a eh, sprombattuto finché non cade a terra esanime, quindi meno male che c'è una mia controparte che mi salva da questo destino inglorioso. Il problema è, è che eh, tornando da queste meritate vacanze, e che mi hanno fatto dire ma chi se ne frega del report lo faccio il mese dopo e ecco, il mese dopo è successo che ho cominciato ad avere mal di testa mal di schiena come, eh, come un sessantenne io non ho più vent'anni eh, non ho neanche più 30, devo cominciare a rendermi conto che eh, il fisico non eh, riesce a supportare quello che invece la testa vorrebbe questo è il preambolo che in parte spiega il perché questo report arriva con due mesi di ritardo e in parte per sfogarmi un po' con voi che non ne potete niente sulla mia incipiente vecchiaia. Sono comunque fiducioso del fatto che riuscirò a realizzare eh, quasi tutte le cose che vi ho promesso e che vi prometterò in questi report prima di morire, quindi tranquilli eh, sono solo lamentele da, giustamente, da un povero vecchio che oltretutto eh, in questo mese di giugno che eh, definire canicolare è eh, un eufemismo, eh, o tutti gli acciacchi del caso rompiamo gli indugi e mh, parliamo di Stereo Dreams, l'album di debutto di Kerberos, la nuova eh, produzione della Vertical Green Productions che a differenza delle altre produzioni non sarà un progetto eh, cinematografico ma eh, interamente musicale in questo periodo e anche eh, durante le vacanze al mare mi sono concentrato sulla scrittura dei testi eh, delle varie canzoni smentendo clamorosamente quello che mi sembra nel report precedente o in quello prima eh, avevo affermato cioè che Stereo Dreams sarebbe stato un album interamente eh, strumentale no cancellate tutto Stereo Dreams avrà molti eh, brani cantati cantati dal sottoscritto speriamo di fare una bella figura eh, questa decisione questo cambio di eh, struttura deriva dal fatto che la eh, diciamo la lore il, il sostrato narrativo di Stereo Dreams e degli album successivi e sta diventando molto corposo e quindi affidarlo unicamente alla musica senza eh, anche solo un accenno di canovaccio, di storia a sostegno del tutto eh, sarebbe molto molto difficile e quindi ho optato per la scelta di eh, avere non tutti i brani ma eh, una buona parte di essi cantati e quindi con il veicolo della parola riuscire a raccontare una storia più articolata e un pochino più precisa, fermo restando che comunque sarà una narrazione in stile vertical green, quindi molto interpretabile, eh, sufficientemente ermetica da non costringere chi, eh, in questo caso in chi ascolta, a, a trovare un senso univoco, fine doppiamente difficoltoso dal momento in cui eh, si parla solamente di musica eh, in questo senso come già avevo anticipato forse in un report precedente eh, Stereo Dreams e i prossimi album avranno anche un libretto in stile operistico eh, quindi ogni brano avrà la propria copertina personalizzata il testo in inglese eh, e con una traduzione in italiano e quindi ci sarà la possibilità anche per chi lo acquisterà in digitale eh, ci sarà la possibilità, dicevo, di ehm, poter seguire la storia proprio come eh, succede all'opera. Nelle prossime settimane, lo anticipo con tutte le cautele del caso, eh, però nelle prossime settimane dovrei poter essere in grado di pubblicare per intero uno eh, di questi brani, Road Perdition, e quindi nel report in cui vi eh, annuncerò l'uscita di quello che praticamente è il primo singolo di Stereo Dreams mi servirà per eh, raccontarvi la storia di questo singolo brano e del perché è così importante per me che sia stato inserito all'interno di questo album. E passiamo a Flatland, la serie attualmente in sviluppo e in collaborazione con Russell e Robert Giffen eh, musicisti newyorkesi new che eh, si sono offerti di realizzare gratuitamente la colonna sonora eh, appunto della serie eh, in questo periodo, non l'ho nascosto precedentemente, eh, il progetto ha avuto dei rallentamenti dovuti eh, a me, per colpa mia, eh, un po' per il lavoro con Valle Pro, di cui vi ho parlato precedentemente, ma anche perché eh, Flatland è un progetto abbastanza atipico, eh, che si muove su livelli di ehm, grafica pura animata, quindi è un progetto di cartone animato molto più visivo da un punto di vista concettuale e quindi trovare un concept design che potesse essere efficace era e in qualche modo è ancora difficoltoso per me e quindi il lavoro sulle musiche è molto importante come vi dicevo in questo periodo Russell e Robert stanno componendo i temi principali per eh, ognuno dei personaggi in modo tale da avere eh, dei temi base, dei mattoncini Lego sui quali puoi costruire l'intera colonna sonora. Questa cosa mi è di grande aiuto perché, in base ai temi musicali, che ovviamente non sono composti così eh, senza indicazioni, ma sotto precise indicazioni registiche, possono darmi una mano a ehm, realizzare dei modelli, dei progetti visivi, non solo per i personaggi che già di fatto ci sono e che prossimamente vi farò vedere in maniera più approfondita, ma anche proprio per il mondo eh, della serie in cui si muoveranno questi personaggi, un po' l'atmosfera generale di tutta la serie che ancora è eh, nebulosa. Vi chiedo di pazientare ancora un po' sarò probabilmente non il prossimo mese ma a partire da settembre barra ottobre in grado di mostrarvi qualcosa di più in un report forse dedicato espressamente a flatland in modo tale da potervi mostrare molto di più di un progetto che è molto promettente nel quale credo fortemente e chiudiamo con gardens vi chiedo scusa se Do l'impressione di andare molto veloce ma non è un'impressione, è proprio così, ho un mal di testa che mi spacca in due e oltretutto c'è un caldo torrido, io non lo potete vedere ma sotto sono in mutande, questa camicetta è solo per decenza e non vedo l'ora di togliermela anche perché ho un faretto dritto in faccia che non fa altro che scaldarmi, quindi eh, sì, sto andando di fretta, però eh, le informazioni ci sono. Eh, dicevo, chiudiamo con Gardens, Space Opera, il primo episodio Alpine che ha riscosso molto successo sia a Milano che a Torino ed è attualmente eh, ordinabile tramite la piattaforma Gumroad, in descrizione vi eh, inserirò il link per poter acquistare il film completo. Ha le carte in tavola per poter approdare da altre parti, eh, in altre forme. In altri lidi, sono volutamente criptico perché siamo in una fase, io il team, io Manuel Chiaregato e Tiziana Comis, siamo in trattative con alcuni personaggi che potrebbero far sì che Alpine e di conseguenza tutta la saga di Gardens possa essere pubblicizzata in maniera più capillare e possa raggiungere lidi espositivi e anche di vendita che fino a qualche tempo fa non potevamo immaginare. Capirete se non posso dirvi di più, le trattative sono sempre delicate, siamo agli inizi di questi colloqui con persone che possono dare una mano a far sì che Gardens venga diffuso in maniera più estesa, quindi sicuramente ci saranno degli aggiornamenti nei prossimi mesi. Quindi per oggi è tutto, io vi ringrazio doppiamente perché fa molto caldo sentire un tizio che parla per, adesso non lo so, penso 8-10 minuti, è un'impresa, quindi vi ringrazio, vi ringrazio per l'appoggio che mi dimostrate sempre. Vi invito a visitare il sito internet www.verticalgreenproductions.com e i nostri canali social su Facebook, Instagram e appunto YouTube mettendo mi piace, cuoricini ovunque eh, lo vogliate, sono dei, degli attestati di stima che eh, assolutamente vengono apprezzati e vi invito come ogni volta a visitare lo store online della Vertical Green su Redbubble per farvi e farci un regalo L avevo promesso nel report precedente ho mancato assolutamente la promessa ma vi riprometto che eh, la disattenderò di nuovo no è in progetto di eh, inserire su Redbubble dei nuovi oggetti, delle nuove grafiche per le magliette e tutti gli oggetti in vendita e eh, niente, basta, ho finito. Il prossimo report quindi dovrebbe uscire il prossimo mese ma non vi assicuro niente perché sono i mesi più caldi e il vecchietto qui presente potrebbe venir meno. Quindi grazie ancora e alla prossima. Ciao!